Detto fatto, Caterina Balivo balla con il pancione. Caterina Balivo prima di detto fatto, il ballo con il pancione entusiasma il web. Negli ultimi tempi Caterina Balivo si era svegliata molto affaticata, il parto si avvicina e nei social, irrinunciabili ormai per la conduttrice di detto fatto, si era mostrata con gli occhi appesantiti e la voce rauca. Nelle sue Instagram Stories, Caterina Balivo aveva ammesso inoltre di essere felicissima ma anche un po' impaurita per il lieto evento che si sta per avvicinare, anche se ultimamente la bimba che aveva in grembo non la faceva dormire. Di notte scalciava spesso, e molte volte si doveva svegliare per cambiare posizione. Oggi tuttavia l'energetica conduttrice si è alzata con il piede giusto e di fatti ha pubblicato sul suo Instagram un video in cui era intenta a muovere qualche passo di danza sulle note di Ed Sheeran, e sotto di esso, nella didascalia, ha voluto scrivere qualcosa di veramente carino nei confronti della sua creatura. Detto fatto, Caterina Balivo balla sulle note di Ed Sheeran con il pancione. Caterina Balivo ha infatti dichiarato che non sapeva se ballava più lei o la figlia che ha dentro la pancia, insomma, che la piccola sia già una bravissima ballerina? Di certo non le dispiace affatto la canzone di Ed Sheeran, che Caterina ha deciso di ballare sul suo terrazzo. Il video caricato su social dalla conduttrice di Detto Fatto ha in poco tempo raccolto un numero enorme di mi piace. E molti sono stati i commenti positivi scritti dai suoi followers. Tanti infatti hanno concordato sul fatto che nonostante il parto sia vicino, Caterina Balivo è sempre riuscita a mantenere una forma strabiliante, e che la sua energia aveva la capacità di dare la carica anche a loro. D'altronde, non poteva essere diversamente, è dall'inizio dell'estate che la Balivo dispensa ai suoi fan consigli utili sulla gravidanza, dall'alimentazione corretta fino ad uno stile di vita sano ed equilibrato.